Inserisci l'importo esatto per pagare la licenza e premi ENTER. Inserisci l'indirizzo del portafoglio o scansiona il codice QR, in modo che l'indirizzo venga incollato automaticamente e clicca su Send. Tieni presente che devi avere TRX sul saldo del tuo portafoglio per pagare la commissione di trasferimento. Controlla ancora una volta l'indirizzo e l'importo e conferma il trasferimento spostando il cursore sul lato destro, Slide to transfer. Attendi la notifica di pagamento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 Troverai l'intera cronologia dei tuoi acquisti e potrai attivare la tua licenza Ultima Farming License precedentemente acquistata premendo il pulsante Blue Active. Congratulazioni, hai acquistato la licenza per il farming del token Ultima. Il passo successivo è quello di pagare le ultima farming units.